Ok, buonasera a tutti. Ok, per il laboratorio di oggi, come vi ha detto Fulvio, faremo la soluzione di uno di quegli esami che si hanno fatto l'anno scorso. E per questa ora, faremo quello del hacking. Ok? Prima voglio dirvi che qui sul sito ufficiale del corso potresti eh, vedere tutti questi esempi d'esamini qui nel link d'esame. Ok? E in questo link, selezionare i temi esami proposti dell'anno accademico 21, 2021, che, eh, tutte queste esempi e anche eh, il file per ognuno perché, come sapete, una di quelle cose che si valutano è fare la lettura di file e tutto questo, e lì sono tutti i file, ok? Vi ricordo anche che eh, oggi si faranno queste soluzioni, ma solo della parte di programmazione, quella la parte teorica. È... Eh, si lavorerà domani in una lezione con Fulvio e in giovedì si farà eh, una simulazione d'esame eh, sulla piattaforma che dovrete usare nel giorno dell'esame. Ok? Allora, okay, come vi ho detto lavorerete sull'esame sul di hacking di questa programmazione. E con questo esercizio è davvero semplice in realtà rispetto alle altri e per questo penso che magari siamo, siamo riusciti a fare magari due esempi in questo orario di laboratorio. Per il momento cominciamo con questo. Okay? Cosa vogliono che facciamo qui? Un'azienda eh, un vuole realizzare un applicativo che possa tracciare, ok? Fare la traccia della vendita dei suoi prodotti? Per fare questo ci dà due file, ok? Il primo file mi mostra per ogni riga l'ID del, pro del prodotto e e il venditore eh, ufficiale. Okay? Ogni prodotto lo può vendere solo un venditore, ok? C'è un secondo file dove si chiama kcd.txt e eh, che contiene le informazioni di tutte le vendite che sono già registrate. Ok? E per ogni riga ha ah, il codice del prodotto, ok? E chi ha gestito la consegna. Allora, qui c'è l'esempio di quelli tipo di file. Questo è il primo: c'è il codice del prodotto, c'è qui il codice del prodotto e chi è il rivenditore ufficiale. Ok, qui voglio vi di, di, dirvi che c'è un, un piccolo errore, questo codice di qua è finisce in 6, ok? È un, errore, un piccolo errore del, programma, del, del testo, ok? Questo sarebbe 6, finisce in, sei, in 16. L'altro uh, file, e questo è acquisiti, qui si possono avere più volte il codice del prodotto perché può essere venduto molte volte, no? E questo è quello che l'azienda vuole che facciamo: dire quali prodotti stanno, sono venduti, sono stati venduti per altri. E rivenditori che non sono ufficiale per quel prodotto ok ok non mi senti bene in questo momento mi stai sentendo bene perché penso che sia qualcosa di connessione della mia connessione alla internet poiché Dica di nuevo qualcosa. Ah, perfecto. Ok. Allora, ecco esto. La final. Quello que loro vogliono que facciamo es que. Dato que el producto puede ser vendido soltanto de un revenditorio ufficiale. Ok. Dobbiamo guardar nel. Nel file activity, acquisiti se qualcun altro sta facendo la vendita di questo prodotto. Okay? Questa è la verifica, la verifica che dobbiamo fare. Okay? E questi è quello che sono il risultato del, del output, deve essere eh, stampare quelli prodotti che sono che abbiamo verificato che, stanno, che, stanno, che sono venduti per altri eh, venditori non ufficiali. Per esempio questo ultimo, come guardate qui, il rivenditore ufficiale è il 1017, però in realtà nella lista di acquisiti quello che lo sta vendendo è quello di R1014. e basta questo è tutto quello che dobbiamo fare allora qui ho già questi file ok qui c'è il piccolo errore così qui c'è il codice del prodotto un spazio e il nome, diciamo codice di il codice venditore ufficiale. E qui in Acquisiti c'è la lista di quei prodotti che si hanno venduto e chi li ha venduti. Eh, cosa dobbiamo fare qui? Prima di tutto ledger i file, vero? E anche in questo punto dobbiamo fare una scelta, decidere eh, il tipo tipi di struttura di dati, di dati eh, la quale useremo per memorizzare le informazioni di questi file. Dopodiché dobbiamo confrontare, vero? confrontare entrambi gli elenchi okay? per sapere quali sono quelli che stanno vendendo il prodotto e non sono ufficiali. Allora, prima leggere il file, questo vi ricordo che è solo usare la funzione open, ok? Dove prima devo dire il nome, questo non c'è, il nome del file in questo caso è prodotti.txt. Il modo in quale sarà letto il file, in questo caso non dobbiamo fare write, non dobbiamo fare nessuna scrittura, allora deve essere write, read, scusate, read. E l'encoding che facciamo, per che per abitudine è un'altra cosa. Un'altra cosa. Perfetto, questo abbiamo già aperto il, il primo file. Allora, dobbiamo decidere i tipi di struttura di dati che vogliamo usare per questo, per questo dati di qua. Cosa ne pensate? Abbiamo un codice che è unico con un venditore, che anche è unico. Qualcuno mi vuole dire quale sarebbe la struttura di dati più adatta a questo? Se vi parlo di un codice unico. Nessuno, sono da sola. Qual sarebbe la struttura di dati che mi mostra? Ok, bene. Qual sarebbe la struttura di dati? ha un insieme, una lista, tabella, dizionario. Quali di quelli mi serve per questo? Perfetto, un dizionario. Perché un dizionario? Perché il dizionario? Ricordate che o una chiave che è una chiave unica, un valore unico, una chiave, scusa, una chiave unica che è diversa eh, tra le altre e anche un valore asso associato a questa. Allora, un dizionario perfetto per memorizzare questi dati. Creiamo il nostro dizionario, chiamiamolo prodotti, venditori. che sarebbero quelli ufficiali, ok? E ha cambiato questa la lingua. Un secondo, mi okay. ha cambiato la lingua, però. E così ho creato un dizionario vuoto. ok? E dopo che facciamo solo la lettura di file. Come al solito possiamo usare un for. Online. Un prodotto venditori che è il nostro file che abbiamo appena aperto. Ascoltate questo file, perfetto. Ok. Qui sappiamo che la struttura è fatta con uno spazio: no? Allora dobbiamo fare un split e così può diventare una lista di due valori. E abbiamo entrambi i valori per, farle, per memorizzarlo nel nostro, nel nostro dizionario. E basta. E come... Il, eh, il codice del prodotto è un dato unico, allora non si ripete. Posso usarlo qui come chiave. Posso usare dei dati nella posizione 0, ok? Perché questo Dati diventa una lista che ha due posizioni, la 0 dove c'è il codice del prodotto e la 1 dove sarà. Il venditore ufficiale e qui devo anche decidere il tipo di eh, il tipo di dato in quale devo guardare il valore no? in questo caso è 1 1 allora posso guardare con una semplice stringa ¿Ok? Buenísimo. En teoría, a este punto habremos ya la el habremos ya el eto, el primo file pues, y lo habíamos ya meso sul un diccionario. ¿Y manca bueno, ¿Me manca algo? ¿Alguno me puede decir si, si me manca algo? Niente? Va bene. Mi manca ancora qualcosa. Ogni volta che eh, apriamo un file dobbiamo anche chiuderlo, no? O sea, mi falta prodotti file.close. Allora, proviamo. Questo va bene. Perfetto. Abbiamo il nostro dizionario. Con. Una chiave che è il, il codice del prodotto e il valore del chi è il suo venditore ufficiale. Perfetto. E facciamo lo stesso con l'altro file. Allora, acquisiti. Open il nome, il nome del file. Questo sarà anche solo lettura. E questo possiamo fare una copia. Perfetto. Allora, il nostro secondo file, cosa facciamo per il nostro secondo file? È la stessa idea, no? Guardate, se facciamo qui un altro dizionario, se sì, troviamo che il prodotto si ripete, guardate, c'è un codice ripetuto, 15, 15, ok? Perché okay, finisce in 15? Possiamo solo avere la stessa chiave e solo aggiungere un nuovo valore a quella chiave, fare una lista. Ok? Come facciamo questo? Creiamo anche il nostro prodotto... Scusate, scusate. Creiamo il nostro prodotto... Scusate, acquisiti. Questo è acquisiti. Acquisiti, ok? E possiamo crearlo anche come... Un diccionario. Facemos lo stesso, hacemos la solita lectura del file, una cosita de file, ok. Y de de nuevo son en una riga, ok. Y podemos hacer un split, pues ya habíamos. Entrambi i valori. Uh, split. Ok. E qui dobbiamo fare una... una validare, no? fare una, una valutazione. Si già c'è quel... Uh, un codice nel, nel dizionario, vogliamo solo aggiungere un nuovo venditore, no? Per fare questo facciamo semplice un IF dati nella posizione nella posizione zero Not, non è in acquisiti Ok. Allora no è già, eh, non è già memorizzato prima, non è stato memorizzato prima. Ok. Possiamo metterlo in acquisiti con la chiave che sarebbe il codice del prodotto. Ok. E qui posso creare una lista okay, con tutte quelle che saranno i suoi venditori. Se sarà solo uno, sarà uno. Ma se c'è un altro, quando creo il else, quando già esiste o già ho letto una prima volta il codice di prodotto, metto l'acquisiti, così, nel stesso prodotto, però posso fare un punto append, ok, con i dati del venditore. Ok, ripeto cosa ho fatto qui. Ho letto il file e ho dovuto fare questa validazione qui perché il, uh, come nel file si mostra il codice può uh, apparire molte volte, no? E se sì, apparecce molte volte dobbiamo fare questa valutazione qui perché se non lo faccio farà una sovrascrittura, una sovrascrittura del valore, no? E rimarrà solo la ultima. Con questo, sì, il codice già è già stato aggiunto al dizionario. Semplicemente aggiungo alla lista. De venditore dei valori della de, de, de stessa chiave un altro ok facciamo qui la prova facciamo un guardate abbiamo già codice del prodotto e chi lo hanno venduto. Ok? Il, queste 15, che è quello che vi ho mostrato prima, sì. il codice del prodotto è tutte le due venditori, Sui venditori che hanno venduto il prodotto. Perfetto habíamos ya nuestros nostri estructuras strutture dati con il prodotto. Cosa ci stanno chiedendo? Trovate quelli che que sono stati venduti, quelli prodotti, estos de acquisiti che sono stati venduti per venditori che non sono ufficiali. Cosa voglio dire questo che que per Ogni eh, prodotti dobbiamo guardare sì, questo venditore è anche qui. Però questo si potrebbe risolvere anche con un insieme, per esempio, se eh, i prodotti possono essere venduti per molti venditori, però come sono solo possono essere venduti per uno. Allora non uso un insieme, ma sto usando liste e se sì, la lista dei venditori qui è più lunga è perché qualcuno non è un venditore ufficiale. Cosa vuol dire quello? Qui c'è l'esempio che vi ho mostrato sempre qui su qui sotto. Qui c'è il eh, prodotto che finisce in 15, okay? che secondo il file di Trisity. È stato venduto per 10.15 e per R12.10. Okay? Ma in realtà solo può essere venduto per 10.15. Allora, come tutti possono essere venduti per uno solo, eh, questa lista dovrebbe essere di lunghezza anche uno. Se non è uno è perché qualcuno non deve essere di. Allora la valutazione è davvero facilissima. Perché solo fare? If, uh, scusate, dobbiamo fare un ciclo su tutti i acquisiti, ok? Su so, ogni elemento in acquisiti. Ricordo che questo items, questa funzione items, mi ritorna una tupla, no? Una tupla che avrà il, la chiave e anche il valore. Allora, for elemento in acquisite item. Cosa dovrei fare? If cosa? ¿Y tenés que extraer elementos de diccionario? Sí, y tenés que extraer todos los elementos de di diccionario. Más lo ritorna como una tupla. ¿Ok? Como una lista de tuple, de alta. ¿Alora? Eso lo haré. Un if. Ok, dobbiamo stampare solo quelli che non sono, eh, che, hanno, che hanno più di un venditore, no? Cosa va, dobbiamo fare qui? Prima. Possiamo qui fare una prima cosa sapere quali sono gli ufficiali. Okay. Come so chi è l'ufficiale? L'ufficiale lo ce l'ho qui, no? In questo dizionario. Allora posso dire: che in prodotti venditori, ok. E la chiave sarebbe chi? il pro, elemento nella posizione 0. Okay? Vi ricordo, elemento è una tupla che mi mostra ogni elemento del dizionario. E chi sarebbero i rivenditori? I rivenditori. Okay. Metto Adquisiti. Vero, è l'elemento. Lo stesso elemento. Facciamo qui un print. Così guardiamo che stiamo facendo tutto ciò. Allora, ah, ma devo anche fare la stampa qui per sapere di chi sto parlando. Mm -hmm. Allora abbiamo il prodotto, chi è l'ufficiale e chi sono quelli che lo hanno venduto. Ok? Questo di qua può anche essere, perché come stiamo le, le, facendo la lettura, si metto qui anche elemento 1, per esempio. Dove deve essere lo stesso. Perché sto facendo già la lettura di ogni eh, elemento nel dizionario di Acquisiti, no? E qui tutto va. C'è qualche domanda? Niente? Va bene. Non so se state facendo delle domande nel Slack, no? Perfetto. Nessuna domanda. Allora, con questa informazione ce l'ho questo. Abbiamo fatto delle prove. E dopodiché dobbiamo fare allora sì. La uh, valutazione. Prima, sì, la lista. Allora, se sì, questa lista di rivenditori è maggiore a 0, a 1 in realtà, no è maggiore a 0, già sarebbe 1, 2, 3, 4. E perché c'è più di un venditore, no? E sì, eh. Uh, i rivenditori, questi rivenditori sono diversi a quelli ufficiali. Abbiamo un problema anche, no? Allora, faccio. If la lunghezza di questi rivenditori. maggiore a ah. i rivenditori Eh, come sappiamo se uno e l'altro è diverso? Qualcuno mi può dire? Ok. Nessuno? Sono da sola? Cosa faccio con i rimentitori? Venditore, una lista. ¿No? ¿Es uno? Pero vale la comparación con esto. Okay. qui abbiamo un problemino, perché come vi ho mostrato qui, eh, il venditore ufficiale è solo un valore, no? Allora, e eh, i rivenditori possono essere una lista. Devo guardare se c'è il venditore. Possiamo fare. Usare il doppio uguale, se è così. Ci hanno dato questa idea. Il sono è il quale uguale elemento Ma qui penso che abbiamo un problemino. Perché uno è una lista e l'altro, guardate qui, questa è una stringa e questa è una lista. Cosa facciamo? Ok. Questo è un problemino che abbiamo. Perché come abbiamo pensato questo? Ok. Abbiamo detto che eh, questo sarebbe una stringa e questo una lista, ma se io dico che entrambi sono, per esempio, insieme, insieme, sarebbe un po' più facile, perché farò solo una differenza e basta. Allora, guardate questo. Se io faccio che questo divente una, uh, un insieme, e qui anche questo diventa un insieme, non importa se è un valore, un solo valore in questo momento, e dato che questo è un insieme, dovremmo cambiare questo perché nell'insieme usiamo il add Ok. Allora entrambi sono uh, entrambi sono insieme. E se io ho due insieme, tutta questa valutazione qui sarebbe molto più facile. Perché? Perché? Io faccio, vi faccio guardare prima qui. Possiamo fare un pin. Type. Mettiamo ufficiale. E... Uh, mi sono un errore qui? Scusate, devo togliere questo anche così si diventa un perfetto. Guardate questo facendo solo la, la, sapere che entrambi sono insieme. E se ricordate, c'è una funzione nell'insieme che è la differenza però se io metto qui eh, faccio solo una, una stampa per mostrarvi cosa succede se io faccio ufficiale punto differenza e metto questo rivenditori mm. Mi mostra di tutti. C'è uno vuoto e c'è un altro che c'è una differenza. Ok? Se faccio questo diverso, rivenditori, fichale. Sarebbe lo stesso? Bravo, Damiano, debería ser al contrario. Quello era lo que volevo mostrarvi. Ahora sí, guardate esto. Habíamos ya tres que son diversos. Esto es lo que volevo mostrarvi. Dovete eh, tener en cuenta o prenderte di cura de que hay una diferencia en cómo se usa esta función. ¿Ok? Quien es primero y usa la diferencia. Ok? Così, se questa differenza è maggiore di zero, è perché c'è qualcuno che non va. Ok? Facciamo un if, se la lunghezza di questa differenza Ok? è maggiore a zero, poi facciamo la nostra stampa di quelli sono ok facciamo print, come ci dice qui nella dobbiamo fare un dire qual è il codice del prodotto ok che sarebbe elemento però in dobbiamo no, fare un print di cosa era chi è il rivenditore ufficiale. ufficiale E dopo dobbiamo fare un print di sì, la lista dei rivenditori. Per ora lo metto così e lo guardiamo come facciamo meglio quella stampa. E c'è anche, per comprare sui rivenditori, contare uno per uno, se sono inclusi. Sì. Sì, sì, Riccardo. Ecco così. E farò un piccolo. così possiamo vedere la differenza. E voilà, guardate, abbiamo il codice del prodotto, chi è il rivenditore ufficiale, ok? E c'è nella lista perché c'è un altro che lo sta vendendo che non è il venditore ufficiale, che è quello del R1114, ok? Allora stiamo facendo l'iterazione sui rivenditori, allora quelli acquisiti, eh, informazioni che c'è nel file adquisiti, ok? E controlliamo ognuno se c'è più di uno dell'ufficiale, se qualcun altro dell'ufficiale o è diverso. Ricordate che quando lavoriamo con l'insieme, si dice anche se sì, sono diversi, possono avere entrambi un valore, però se sì, il valore è diverso, allora... La differenza sono due. Okay. E così è molto più facile come lo stavamo facendo, perché se lavorano sulla lista, sulla lista con questo, il problema è che dobbiamo eh, fare un altro piccolo passo, dove per eh, ogni adquisito dobbiamo eh, guardare chi è l'ufficiale e fare la comparazione con ognuno che c'è nella lista dei rivenditori, rivenditori e nel file d'acquiziti. Ok? Questo è quello che abbiamo fatto lì. 23, 15. E eh, sì, guardiamo qui l'output è giusto. C'è il prodotto che finisce in 23, quello che, che finisce in 15 quello che finisce in 10. Cosa importante qui, quello che abbiamo cap eh, visto, che qualche volta possiamo fare una decisione, non è sbagliata, però un po' più difficile, di eh, i tipi di struttura di dato che usiamo per questo. Guardate che con un insieme quando si ha bisogno di confrontare due listi o due eh, elenchi di cose è più facile con noi insieme perché c'è questa funzione differenza e solo con questa già so se sono o non sono uguali o se c'è o non c'è in una lista ok e qui c'è un'altra piccola cosa è okay. più di come stampare questo perché come abbiamo uh, eh, questo insieme ok penso che possiamo usare questa per la fine una lista non sono sicura, ma proviamo. Ricordate che c'è questa funzione. Join. Che è quello che fa è fare una unione di una lista e la mostra come una stringa. Funciona que con el insieme, guardate. Ho tolto la estampa del, de este paréntesis rotonde, della la primera. Si hacemos lo expreso en el segundo, print. Guardate que ya. La stampa, qui su, qui sotto, scusate, la stampa è già eh, come una stringa normale. Ma questa è una cosa più di pulire la stampa, no? Come usare quel join? C'è nella... In questa... Lista di, di funzioni che avrete per, per l'esamen. Okay? Eccolo qui. Il join, che restituisce una stringa e eh, che contiene tutti gli elementi separati per una virgola. Okay? Se l'elemento è separato di una virgola o di qualunque cosa qui, noi abbiamo messo virgola. Guardate, questo sarebbe il S, Ci stampa come una lista, come una stringa, scusate. E voilà, questo è stato tutto e questo esercizio. Avete qualche domanda? Qualcuno magari lo ha fatto diverso. ok eh, penso che non riesco a risolvere l'altro passo passo e quello un po' più lungo ma vi posso mostrare eh, spiegare un po la soluzione così eh, avete un po' di eh, Idea di come si può solucionare, ok. L'altro era la funzione join per mettere tutti gli elementi della lista con la virgola. In... Sì, quello che fa la funzione join è per gli elementi che sono separati da una virgola e mette come una stringa. E, già. e in questo caso quella il l'insieme perché queste sono insieme. Ricordate che queste sono insieme. diventano una lista, sono una lista in realtà. È solo che è un tipo di lista diverso. Bueno, L'altro esercizio che voi avete votato per guardare come risolverle era questo di la legge di morsi, okay? Che di quelli tipi di. Eh, Esercizi che può essere, lo possiamo risolvere di una maniera così complicata, ma è così facile. Ok? En questo esercizio, eh, la idea è che c'è una lista, una, un file, che ha eh, il titolo del enunciato. Ok? delle leggi di ok, e anche la sua massima okay? e così tutto il, il file qui la cosa bella tra virgolette eh, difficile è fare la divisione no? perché questo è uno vero? E l'altro c'è un spazio, una riga vuota in realtà, e di nuovo c'è un nome e la sua, la sua massima. Ok? Allora, il punto in questo, in questo esempio è fare una buona lettura del file, no? Allora qui ce l'ho già risolto ma ah, voglio mostrarvi come funziona questo allora abbiamo già guardate il il file con tutti le leghi di Morphe. Ok? L'esercizio ci dice che dato quel file con le leghi e anche tre argomenti o una lista di argomenti che, un, che sono in altro file, okay? dobbiamo stampare quelli, eh, quelle leghi che hanno queste parole. Ok, ahora la ley del elemento y persia, mal en cualquier parte, caduta, ¿verdad? o a, freta, o a labor, lavoro. a la palabra labor, el perpuesto en la lista que se estampa. Ok, eh, la de Perusel. E anche la parola lavoro, la legge del semaforo alla parola fretta, che è quella qui, fretta. E la ultima la è cioè la parola male, e per quello è nella lista. Quello che si deve fare, un confronto tra queste leggi e questi argomenti. come vi stavo dicendo voglio mostrarvi la soluzione perché non riesco a risolverlo in solo mezz'ora ok ma possiamo parlare come si risolve allora qui la cosa più difficile è fare una buona lettura del file soprattutto di la leghymoshi di questo, no perché questo è abbastanza facile già a questo momento no? solo una lista. pero questa no, porque devo fare la diferencia tra titolo y la massima e l'altro titolo de la legge della legge e la máxima Ok? Come facciamo questo? Prima, come da sempre, come vi ho detto con, con el primo, il primo, possiamo la struttura di dati. In questo caso, di nuovo, un dizionario può essere la più facile perché questi nomi di qua sono unici. Okay? E se mettiamo questo in una lista, sarebbe un po' più difficile. Può essere anche una lista di tuple, però più facile con i dizionari. Allora, facciamo un for nella for di sempre per leggere il file. Okay. Sappiamo che quella riga, in questo caso la prima riga, è un titolo, no? E così cominciamo. È nome, il nome della frase, il del titolo. E quello seguente è la massima. Almeno una parte, no? Perché se guardate questo, c'è una come la regola di, la, di Ray sulla posizione che ha diverse righe. Ok? Per questo si deve fare, prendo la prima riga che c'è dopo il titolo e devo fare un altro ciclo fino a che non trovo Fino a trovare lo spazio vuoto. Okay? E questo, cosa sto facendo qui? Sto facendo una pent in realtà, perché tutto divente o resta in, un, in una stringa, no? Questo è come, un, come una pent lista e una pent stringa. Allora, sto facendo mettendo la massima più la massima che c'è nell'altro posto. Questo mi serve, vi ricordo, questo mi serve soprattutto per queste tassi, no? Perché non sappiamo in realtà quanti righe ha ogni, ogni, ogni legge, ogni massima, scusate. Ok? Questo è un po' più difficile da ragionare, no? E qui solo sto mettendo la frase con. Nel, nel dizionario la frase come chiave il nome il titolo il nome della la il nome della legge in realtà è la sua frase metto frase vuota perché ho bisogno di questa per il seguente ciclo no e, sì, e basta così faccio la lettura del file e già con questo ho un dizionario che mi mostra. Eh, penso che si faccia un grande fatto. fare qui. Mm. Prende. Ah, sì. ero questo print, che questo sia più visibile. Ecco. Qui ho, vi sto mostrando il eh, dizionario. La legge dei semafori e la sua massima, la legge di Peruser e la sua massima, e così. Ok, faccio la lettura anche dell'altro uh, dell'altro file che, come vi ho detto, è solo un, una lista di argomenti e li ho messo anche in un insieme perché dopo posso fare una comparazione che c'è o non c'è tutte le parole in una sola volta, o posso farlo anche come una lista e eh, fare la valutazione per ogni parola, sarebbe lo stesso. E dopo faccio con questo un, la mia funzione che fa: che trova si, se la parola c'è, o bueno, se le parole in questo caso perché o me un que, un, un, un, un insieme, esta palabra es un insieme, me he puesto un diccionario, diré si trovo la palabra o no, y le meto en una lista, Così el so nombre de delle leyes que hanno queste parole. Prima de todo, hago la lectura de frasi. Okay. In questo caso faccio un split perché diventano tutte parole, ok? Perché sono stringhe lunghe, no? E devono diventare tutte parole per eh, fare la ricerca. Perché qui, questo è anche importante, dice che deve corrispondere totale come parola completa, non come parziali. Allora non posso fare quello facile de, Parola in tutta la stringa, perché può non essere, ok? Si deve diventare tutte parole, con un split. E dopo faccio una piccola trasformazione, perché non sappiamo se c'è virgole, punte, punti, eh, tutte queste di qua. E li metto anche in minuscola così tutte le parole sono uguali. Ricordate, ricordate che c'è una differenza tra una stringa o una parola che è in lowercase e anche se è in uppercase, allora se è in minuscola o maiuscola. E come entrambi, sono, eh, come entrambi sono insieme, posso fare una intersezione e eh, se sì, questa intersezione è vuota, questo, è, questo che, ho, che si è fatto qui vuol, vuol dire che si è, è vuota, ok? E perché c'è in quella, ok? Cosa metto? Item. Metto tutto, in realtà sto mettendo tanto il nome della legge come il testo. Y después de esto, ya con sabiendo cuáles son o cuáles que han las palabras, Ahora hago la stampa. Para la stampa hay también una cosa importante porque aquí dice que no puede ser más grande de 50 caracteres. Okay. Y después de que si debe meter los puntini. Y para de aquello, mira qué cosa si puede hacer. Sì, la frase, allora, questo di qua è il, la massima, è più grande da 50, è solo mettere la uh, stringa e dire quanti posti della stringa voglio che stampi. Mettere i puntini e basta. Se non è più grande da 50, allora solo faccio la stampa. E questo è tutto. Allora, di questo esempio, quello più importante è in realtà essere consapevole di come fare la lettura del file, perché non da sempre sarà così semplice, può essere anche un po' complessa come questa, che dobbiamo fare due cicli anidate per fare la lettura del file è anche importante eh, quando si lavora con parole con, eh, sì, cercare parole o fare comparazione con parole fare sempre un lower, un upper così non, avrà, non avrete problemi de, de che le parole non sono esattamente uguali okay? E ricordate che insieme ci aiuta in questi casi quando eh, quando faccio comparazioni di due set di cose due insieme ok? E stampa a partire no questi 50 Fa la, fa la stampa fino a 50 caratteri. Quando arriva al carattere 50, finisce, non mostra più. E questo è stato anche la legge di Morphy. Que sembra un po' fácil eh, ya hablarla sola, pero para razonar su cómo resolverla, resolverla no es tanto. Eh, ¿Son otras domande? ¿Un cosa da decir? Su questo, sul primo? Entrambi trambi son muy fáciles. E eh, vi ricordo anche che sono già sulle Slack tutte le lingue per esercizi che ha risolto Fulvio questa mattina, per l'altro che abbiamo risolto eh, a mezzogiorno. E queste due ultime anche saranno il video sulle Slack. Allora, se non c'è più domande. Le auguro una, una buena fina de la jornada. Le eh, auguro también un buen examen.